Fantastico. Quindi è la rabbia che porta, la diminuzione della carica emozionale forte della rabbia poi è, diventa il punto di accesso per contenuti diversi.